Consiglio questo corso quindi sia ad amatoriali che a professionisti, e consiglio di partire dalle basi perché comunque una ripassatina o comunque non si finisce mai di imparare, quindi magari qualcosina che non si sapeva poi si saprà, perché comunque è preparatissimo Andrea. E... E poi anche perché serviranno per, per i corsi più avanzati di sempre di, che, che Andrea ha nel, nella sua accademia. Vabbè, innanzitutto volevo ringraziare Andrea perché cioè, ha, ha creato questi corsi che sono comunque molto, molto interessanti, molto belli, e di insegnarci cioè, i suoi trucchi, le sue tecniche, cioè ce le insegna in modo che proprio ci, ce lo fa capire, ci entrano proprio anche ripetendo le cose, eh, tutti i dettagli, le tecniche. Eh, sicuramente te su i suoi libri sono qualcosa di veramente da tenere chiusi in casa perché sono veramente interessanti. E è un piacere proprio ascoltarlo perché è preparato, gentile quindi se avete anche dei dubbi e fate parte dell'accademia avete dei dubbi in 5 minuti avete la risposta perché comunque è sempre lì è sempre con voi cioè, non vi lascia, non vi abbandona quindi anche questo è molto bello vi, so vi sopporta e vi supporta quindi grazie Andrea e vi consiglio di provare le sue lezioni gratuite perché poi dopo non lo lascerete più e vi saluto, penso di aver detto tutto, ciao!